La decadenza di Berlusconi finalmente arriva, in realtà Berlusconi è decaduto all'inizio di agosto, è soltanto la politica italiana abitata su se stessa che considera aperta la questione, io mi auguro fortemente come tutti gli elettori del PD che domani nessuno faccia scherzi, che si possa arrivare a una decisione presa da un paese finalmente civile che riconosce che una persona che è già condannata, e ingiudicata, non ha bisogno certamente di un parere politico sulla sua vicenda, ma semplicemente di una presa d'atto. Nella giornata dei detersivi in cui il dash di Cooper lo risponde al finish di Renzi forse dovremmo iniziare a porci seriamente la questione eh, della durata di questo governo, della possibilità di cambiare la legge elettorale, in questo momento la legge di stabilità è al voto in Senato. Io penso che dobbiamo accelerare perché le delusioni sono state tante, certamente la decadenza è un passaggio importante in cui il PD può tornare se stesso finalmente dopo la vicenda dei 101 da cui è iniziata tutta questa storia, però io chiedo che ci sia qualcosa di più, che non ci siano più né detersivi né diversivi.